Riccardo, allora iniziamo subito da te con il primo prodotto che ci presenti: un Cash Collect worth of Auto Callable su un paniere composto da azioni. Sì, allora eh, Valentina, però eh, diciamo che comunque sessioni dilungato, comunque propedeutico sì, un attimo, certo. un po' per permettere, è vero che voi lo fate costantemente insomma anche tanti eh, altri emittenti comunque giornali quotidiani eh, parlano un po del mercato però insomma è anche un modo per spiegare cercare di eh, comunque eh, condividere delle idee con la clientela perché ovviamente operando sui mercati o comunque cercando di, di, di proteggere quelli che sono i propri risparmi, ovviamente deve avere un po' un focus, un quadro un po' più specifico di quello che è la situazione. Quindi ah. quello che, eh, diciamo, l'analisi che ha fatto Michele è un'analisi ovviamente condivisibile. È un momento abbastanza particolare, ovviamente, dove poi banche centrali e comunque eh, diciamo in generale si sta cercando di affrontare forse un, un quadro macro ancora più più particolare di quello uh -huh. che era prevedibile o previsto all'inizio quindi insomma vedremo come operare però certo. un'alternativa Valentina anziché andare direttamente sul sottostante Un'alternativa per operare soprattutto in momenti di incremento della volatilità è il certificato, sì. perché noi lo ricordiamo più volte, Valentina, il certificato cosa permette di fare? Il certificato è una struttura di opzioni, ok? quindi è un insieme di opzioni che vengono messe insieme dallo strutturatore, quindi l'emittente, che è Unicredit in questo caso. Permette, grazie, Dato che è un insieme di opzioni, permette di eh, avere un payoff, quindi un rendimento positivo, anche in debolezza, quindi anche in fase di mercato laterale o debolezza del mercato stesso nei limiti della barriera, e arriviamo al primo prodotto che è un Cash Collect auto codice ISIN DE 000HB84HA7. Al momento si acquista a 96,05. Scritto in questo caso su quattro titoli finanziari che sono Banco BPM, BNP Paribas, Intesa San Paolo e Societe Generale. Uh -huh. È stato emesso a luglio del 2022 con scadenza. Agosto 2025. Qual è la particolarità di questo prodotto? Particolarità è quello di pagare un maxi premio, fondamentalmente un coupon più alto rispetto agli altri restanti coupon, in quanto è pari a 12 euro. Quindi il primo sarà che sarà pagato a novembre 2022 sarà di 12 euro. Quando sarà pagato? Sarà pagato esclusivamente nel caso in cui tutti i sottostanti dovessero trovarsi al di sopra della relativa barriera posta al 50% del fixing iniziale cioè cosa quali sono le caratteristiche di questo prodotto di essere un prodotto abbastanza difensivo, perché? perché è vero che è scritto su titoli comunque volatili come quelli bancari al momento ma ha una barriera di protezione molto distante, quindi una cosiddetta potenzialmente low barrier, posta al 50% del fixing iniziale. Quindi per fare l'esempio, eh, per non dover pagare, se dovessimo prendere in questo caso al momento corrente il peggiore del paniere che intesa, che perde il 7% rispetto al fixing iniziale, per non pagare la cedola, intesa dovrebbe trovarsi al di sotto di 0,9380, quindi un valore comunque molto molto basso diciamo rispetto fondamentalmente ai prezzi medi e storici dell'azione stessa dopo aver pagato la prima maxicedola il certificato paga una cedola di 1,70 euro trimestrale verrà pagata sempre le stesse condizioni se tutti i sottostanti rispetteranno appunto la barriera e potrebbe essere richiamato in anticipo con effetto step down cioè vuol dire che il trigger, la soglia di richiamo anticipato è una soglia decrescente e in questo caso decresce di un 5% ogni 6 mesi di osservazione quindi tendenzialmente da chi viene comprato, chi ha un bisogno di rendita di portafoglio ma soprattutto chi ha un bisogno di compensazione fiscale in quanto ha delle minusvalenze in scadenza a dicembre 2022. Quindi col primo maxi coupon riesce a compensare un po' il tutto. Quindi insomma, ecco, il maxi coupon e lo sono un po' i cioè, sì. punti esclamativi ecco, di questo sì. eh, certificato che appunto come hai sottolineato suggerisce comunque un buon livello eh, di protezione ecco passiamo al secondo Riccardo voglio chiederti ecco la razza invece che ti ha fatto scegliere questo bonus cap su Telecom Italia allora è un prodotto diverso un prodotto comunque per la sua struttura completamente diversa da precedente mm -hmm. soprattutto anche il sottostante è diverso da precedente certo. l'ho scelto perché mh, non è stata una mia scelta in realtà ti mm. dico la verità ma è stato comunque eh, scelto da stefano fanton eh. che, che è un trader con cui collaboriamo spesso sì. durante un webinar che abbiamo fatto ieri e mi è piaciuto perché mi piacciono le caratteristiche allora intanto diamo il codice ISIN DE000HB9YNA3 Telecom, allora intanto si acquista 94, quindi in debolezza, è un prodotto che è stato emesso a settembre 2022, quindi pochi giorni fa, uh -huh. un mesetto fa, circa, scade a settembre 2023, quindi un anno, un ammontare massimo di rimborso 135 euro e una barriera posta al 60%, quindi a 0,11,82, quindi Valentina rispetto in realtà ai valori storici di Telecom siamo sotto i minimi storici. Uh -huh. Però perché è interessante questo? Telecom, come molti altri titoli del settore eh, di titoli del nostro indice, sono presenti all'interno dei portafogli degli, degli Internet, italiani, ovviamente certo. portafogli sì, domestici. Sì. Però Telecom, come anche Enel, è un titolo in debolezza in quest'anno. Quindi come si potrebbe utilizzare questo prodotto? dal momento in cui Telecom fondamentalmente è un, pro, è un titolo in debolezza e dal momento in cui potrebbe potenzialmente continuare questa debolezza salvo che il governo, l'attuale governo, uh -huh. non abbia fondamentalmente delle idee in merito uh, alla società quindi rete unica piuttosto che eventuali fusioni o quant'altro vendite Telecom potrebbe mantenere questo fondamentalmente andamento debole laterale l'idea quale potrebbe essere? vendere l'equity in portafoglio quindi vendere liberare la posizione che io ho sul telecom mm. direttamente e comprare il certificato, il certificato. Mm -hmm. che in caso in cui da qui a settembre 2022 non vada a rompere la barriera di 0,1182 mi rimborserà un 135% che al momento attuale corrisponde a un rendimento potenziale del bonus del 43% quindi io fondamentalmente potrei andare a nettare quella che è la perdita sull'equity con un certificato di questo tipo. Quindi gestione un po' più dinamica. Un po' più dinamica e mi piace anche questa collaborazione continua insomma tra te e poi anche gli, gli analisti, tra l'altro anche i nostri analisti certo. eh, di riferimento che collaborano nel webinar, c'è cioè uno scambio continuo eh, di idee, di suggerimenti e servono anche a questo insomma poi questi appuntamenti. Eh. Assolutamente sì, anche perché poi eh, fondamentalmente ognuno ha una propria idea, ognuno ha un proprio timing certo. e soprattutto un obiettivo di investimento e in questo caso ho sposato l'idea di Stefano su un utilizzo più dinamico di questo prodotto È chiarissimo, quindi servono anche questi momenti di confronto per ampliare un po' proprio il, lo scenario, la prospettiva e anche la, la modalità di, di operare sul mercato io invece adesso ecco passo eh, da Michele soprattutto no, innanzitutto gli chiedo ecco un commento eh, sui prodotti scelti appunto da Riccardo featuring come si dice in musica Stefano Fanton quindi abbiamo anche appunto questa collaborazione e poi passiamo invece ai tuoi i prodotti di Stefano Fanton, che tra l'altro conosco bene perché diciamo, siamo soci SIAT insieme, quindi ho uh -huh. fatto anch'io tante volte eventi con lui. E, no, ma assolutamente delle scelte che mi sembrano assolutamente ben oculate. Eh, diciamo, la prima è un Maxi Cash Collette, che diciamo, è un tipico prodotto che va molto in questa fase, perché giustamente insomma, a fine anno si cerca di andare a recuperare un po' le minus in un anno anche difficile come questi, diciamo. non, eh sì. di certo non sono mancate, quindi um, capisco benissimo la logica, dall'altra parte anche lì, diciamo, si possono applicare delle, diciamo, delle strategie di recovery su Telecom, quindi ci sta anche no, quel prodotto, il secondo evidenziato da, da Riccardo, ecco. Perfetto, ecco invece la regia ci ha anticipato mostrando il tuo ecco, primo certificato che è un cash collect worst off con effetto memoria su un paniere sì, composto, ecco sì, attenzione sì, qua sì. proprio parliamo di indici mm. ovvero il Mib, eh, il Nasdaq e il Nikkei, eh, andiamo appunto ad analizzarlo. E io ho fatto una doppia scelta, diciamo una più eh, conservativa con questo prodotto che appunto è su indici chiaramente la volatilità presente mm -hmm. su indici è nettamente inferiore rispetto a quella presente su titoli azionari e poi un'altra invece su titoli azionari tipici italiani quindi più rischioso ma partiamo da, da questo primo che voi state facendo vedere innanzitutto entrambi sono lievemente a sconto, questo non guasta questo qua in particolare vediamo il lettera 97,91, eh, sottostanti come dicevi tu Valentina, Fuzimib, Nasdaq 100, Nikkei 225, quindi tre indici comunque, tre più importanti a livello mondiale, eh, qua sono, è un prodotto che di fatto paga dei premi periodici, no? eh, a condizione ovviamente che eh, il worst of sia sovra barriera, un po' come tutti i cash collect. La cosa veramente secondo me interessante è la protezione, che esce fuori da questo prodotto perché noi abbiamo delle barriere a scadenza, quindi capitale quelle per avere il rimborso del valore nominale che sono profondissime su indici, perché sono al 40% dallo strike Uh, e poi abbiamo comunque delle barriere profonde perché comunque gli indici possono perdere anche un 40% mm -hmm. infatti la barriera qui è al 60% uh, per avere invece i premi I premi che sono trimestrali ma di tutto rispetto quindi devo dire qua hanno strutturato molto bene eh, appunto l'emittente, in questo caso appunto unicredit, eh, con un premio che è dell'1,65 trimestrale come abbiamo detto condizionato una barriera posta al 60% mentre la scadenza è al, è al 40% e poi l'altra caratteristica mm -hmm. sia di questo che dell'altro prodotto è lo step down, cioè come sappiamo i certificati hanno la possibilità, insomma i cash collect in particolare, eh, dell'autocall, quindi del rimborso no, anticipato a determinate condizioni, la condizione è che di solito i titoli si devono trovare al di sopra dello strike, in questo caso invece diciamo, l'emittente eh, anche proprio per, diciamo, eh, venire più incontro alle esigenze magari di, di, di, di difensive in questo momento, mm -hmm. eh, ha inserito uno strumento che è step down, no? cioè il trigger per ottenere il rimborso del, eh, del valore nominale eh, decresce eh, nel tempo e va praticamente fino all'80%. Eh, che appunto 80% comunque un livello so, parecchio basso quindi è un prodotto che diciamo è veramente molto difensivo barriera profondissime eh, un rendimento comunque paragonato a questo livello di protezione anche inter assolutamente interessante eh, per un prodotto che si compra anche lievemente a sconto. quindi questa è la, la prima soluzione. Mm -hmm. Quindi insomma strategia più conservativa per sì, quanto riguarda esatto, ecco, questo tuo eh, primo prodotto, invece ecco passiamo, ecco. visto che l'hai... Sì, a Riccardo Scusami, interviene assolutamente. Però sicuramente è, con... è, è fondamentalmente adeguata al momento attuale di mercato. quindi certo. un, eh, con un profilo di rendimento, ok, interessante, perché comunque uno è 65 trimestrale, sì, sì. ma che va da nettare potenziali cali ulteriori. E poi ricordiamo, come abbiamo detto Mich come ha detto Michele, in caso magari fondamentalmente di incrementi di volatilità, come quelli che potrebbero esserci, l'incremento di volatilità è un fattore che giova positivamente sul certificato in quanto ne abbassa il prezzo, quindi magari il momento di incremento di volatilità potrebbe essere utile entrare in posizione un po' più a sconto rispetto al prezzo attuale che è già sotto la pari. Perfetto, ecco, ci stava insomma anche questa specifica. Eh, e appunto ecco, l'abbiamo annunciato, l'ultimo prodotto Michele che invece è una Cash Collect Worst Off con effetto memoria autocallable su un paniere composto questa volta da Enel, Eni e Intesa. Esatto, quindi questo è un po' un come basket è un po' un sì, classico, classico no? sì, eh, sì, esatto, sì. che però piace tanto, perché poi alla fine i, diciamo, i basket che piacciono di più agli investitori, sono, sono questi con cui probabilmente si sentono più confident. Anche qua la struttura è la stessa, anche qui barriere a scadenza molto profonde: 50% a partire però, signori, dai livelli attuali, cioè Enel a 2,151, cioè sono numeri che fanno pensare. Intesa San Paolo 086 euro. Quindi insomma. Ovviamente, qui il premio sale, perché chiaramente parliamo di titoli. I titoli sono più volatili mm -hmm, e certo. quindi di conseguenza anche il premio: maggiore il rischio, maggiore il rendimento. Quindi i premi qua sono del 3,35 trimestrali. Eh, la barriera quindi che non dovranno infrangere i titoli alle date di osservazione per avere questo premio ed è il comunque 60%, quindi comunque livelli che se ci pensiamo sono estremamente bassi, soprattutto uh -huh. visto che è stata appena fatta questa emissione, quindi si parte più o meno da questi livelli di mercato. Ehm, e poi vabbè anche qui c'è abbiamo detto lo step down invece sull'autocall che appunto porterà il trigger fino all'80% dello strike, quindi renderà più probabile... Eh, il rimborso e questo meccanismo che si sposa anche bene poi con l'attuale situazione di mercato insomma certo diciamo al rischio sì maggiore però sempre con oculatezza ecco sì esatto sì, mm -hmm. non, sono, non sono andato su cose troppo aggressive sì troppo aggressive <ride> esatto. eh sì, eh, forse ecco non è il momento oddio eh, in realtà ah, abbiamo detto bella. ecco ah, che è... il, esatto il, il mercato offre comunque esatto. delle opportunità esatto. tutto dipende dalla capacità eh, che ha uno innanzitutto ecco dalle competenze e eh, dalla capacità di manovra, di, di gestione e anche di gestione delle emozioni, tra l'altro, oltre alle Beh, competenze sì, tecniche. Sì, Valentina, è mm -mm. tutta una questione fondamentalmente di come vengono affrontati i mercati, sì. di quelle che sono le competenze e le conoscenze. Certo che se io vado a maneggiare uno strumento che ha una leva 10 o una leva 15, senza poi capirne quelle che sono le caratteristiche, quindi gli stop, o comunque senza valutare esattamente bene quello che è il punto d'ingresso, è logico che andrò comunque a rischiare il mio capitale e quindi andare in perdita. Fare una scelta che sia comunque oculata, quindi in termini di un corretto rapporto rischio-rendimento, un, un timing giusto, perché ovviamente viene, deve essere valutato il momento di ingresso, certo. porre quelli che sono i limiti a rialzo e a ribasso, quindi take profit e stop loss, sono sicuramente comunque elementi che ci permettono di affrontare e anche eventualmente maneggiare con più cura quelli che sono gli strumenti più volatili come eventualmente strumenti alleva. Ah, ecco.